Allora, questa mattina, anzi questa settimana, iniziamo il penultimo macro argomento del corso, che è quello sui grafi, l'ultimo sarà quello sulle simulazioni. Grafiche eh, di cui già ovviamente molte cose sapete, quindi facciamo solamente un rapido refresh rispetto a quanto avete già visto nel corso di ricerca operativa, ma soprattutto poi passeremo alla parte algoritmica no? per capire quali tipi di problemi si possono modellare e risolvere attraverso questa rappresentazione. Ehm, per noi un grafo non è un oggetto matematico, è una struttura dati, è una struttura dati che ci serve a rappresentare, così come una tabella di hash, una mappa, eh, sono strutture dati che ci servono in alcune situazioni in cui il problema si presta a essere rappresentato in quel modo attraverso essenzialmente degli elementi e delle relazioni tra questi elementi. Poi ovviamente andremo a pescare dalla teoria dei grafici ciò che ci serve, perché magari alcuni sottoproblemi sono già noti, sono già risolti e possiamo usare degli algoritmi già fatti no, per poterli utilizzare. Quindi questo è un pochino il punto di vista che, che avremo sui grafi. Eh, io, come dicevo, faccio solamente un, un refresh rapido sulle definizioni, più che altro che useremo subito dopo, per poi passare a vedere eh, la libreria che useremo per manipolare i grafi perché ovviamente non ce li andiamo a implementare a mano, anche se potremmo, ma non sarebbe intelligente, visto che ci sono fior fior di librerie che hanno già implementato molto di ciò che ci serve e quindi noi ci concentriamo sull'uso di queste funzioni per gli scopi delle nostre applicazioni, dei nostri problemi, quindi useremo una di queste librerie nel resto del corso. Allora, solo per appunto eh, riportare alla memoria, rinfrescare un pochino i termini principali, noi sappiamo che un grafo no? è, un è un insieme composto da vertici e archi, eh? dove i vertici sono essenzialmente degli elementi che ci immaginiamo un po' puntiformi, eh? Eh, anche se noi in Java li, cari li caricheremo di informazioni, non saranno più puntini neri anonimi, Uh, e questi, archi, questi vertici sono collegati tra di loro, possono essere collegati tra di loro, dei cosiddetti vertici, hm? o archi, scusate, archi non vertici, hm? uh, che in inglese prendono il nome di edge oppure archi. Hm? Uh, intercambiabilmente, perché poi a seconda del problema che si affronta, si, si usa una terminologia piuttosto che l'altra, uh, si possono chiamare vertici o nodi, no? i singoli vertici del grafo. Eh, vabbè, i grafi essenzialmente sono molto diffusi in cioè come siamo strumenti di modellazione in molti, molte tipologie di problemi eh, chiariamoci solo su una confusione terminologica che vogliamo evitare eh? perché la parola graph può voler dire tre cose diverse Pu può voler dire un grafico di funzione in realtà la parola inglese più corretta sarebbe un plot, function plot, eh, oppure potrebbe voler dire l'oggetto matematico, il grafo che noi andiamo a studiare, eh, oppure a volte graph viene usato anche, o grafico in italiano, viene usato per i grafici a barre, grafici a torta, eccetera, eccetera, no? Quindi grafici diciamo così di Excel. Um, Ovviamente a noi interessa l'oggetto in alto a destra, che in italiano si chiama grafo, non grafico. In nessuno, in nessuno dei due casi eh, ha senso chiamarlo grafico. Um, vabbè, non andiamo a fare la storia di chi ha inventato la teoria dei grafi e perché, eh, ma ricordiamo solo brevemente che eh, il grafo è un, è un quello di grafo è un concetto abbastanza ampio che poi si articola in varie sottotipologie, no? Eh, allora, Tutti i grafi hanno una serie di vertici e una serie di archi che collegano i vertici. Le caratteristiche di questi archi, soprattutto, eh, creano una, una famiglia di varie tipologie di grafi. Ad esempio, quelli che prendono il nome di grafi semplici, e effettivamente sono i più semplici, sono grafi, vedete che ci sono dei vertici, ci sono degli archi, in cui c'è il vincolo che tra ogni coppia di vertici o c'è un arco o non c'è, ad esempio tra questo vertice e quest'altro vertice c'è un arco, tra questo vertice e quest'altro vertice non c'è un arco, è l'unica informazione che abbiamo, cioè quali sono le coppie di vertici tra cui esiste un arco. Non è possibile avere, come invece succede nella figura di destra, che invece prende il nome di multigrafo, due archi diversi che collegano la stessa coppia di vertici. Cioè, ovviamente anche in un grafo semplice un vertice può essere collegato a molti altri vertici attraverso molti diversi archi ma la cosa strana del multigrafo è che lo stesso vertice attraverso due archi diversi è collegato allo stesso vertice d'arrivo mm? eh, dipende, qual è quello più giusto dipende da ciò che vogliamo fare se immaginiamo, è facile immaginarsi questi grafi come una mappa stradale, una mappa di, di una metropolitana o di, degli autobus o dei tram, no? dove i punti sono le stazioni e gli archi sono i tragitti. Allora, per andare da un punto a un altro io posso dire semplicemente collegamento c'è, oppure se voglio rappresentare il fatto che questo collegamento può essere fatto con una linea oppure con un'altra linea di tram, sono due linee diverse che potrei prendere, se mi interessa rappresentare questa differenza di informazione, non solo che il collegamento c'è, ma anche che ce n'è più di uno con caratteristiche diverse, allora in questo caso mi serve un multigrafo. Perché due vertici so che sono connessi, ma so che sono connessi in più di un modo. Um, L'altra stranezza che possono avere o non avere eh, i, uh, i grafi sono i cosiddetti cicli. No, non usiamo il termine ciclo, anche se sarebbe la traduzione di loop, in italiano usiamo il termine cappio, no? cappio come quello per impiccarsi eh, o l'occhiello, no? diciamo così, come quello per cucire, eh, ma ehm, che rappresentano un arco che parte ed arriva sullo stesso vertice. Molto spesso non ci interessano queste cose, questo tipo di informazioni, però in alcuni casi possono interessare, quindi bisogna distinguere, di fatto abbiamo questi quattro casi, no? In un grafo è possibile avere degli archi multipli tra due vertici? Sì o no? E in, un, in quel grafo è possibile o no? Sono ammessi o no i cappi? Sì o no? E abbiamo quattro casistiche diverse. Grafo semplice, non è ammesso né il cappio né l'arco multiplo. Eh, il cosiddetto pseudografo, che invece ammette i loop, il multigrafo che ammette gli archi multipli ma non i loop, e poi vedremo nella libreria c'è una quarta tipologia di grafo che, eh, che invece ammette sia, vertice, sia gli archi doppi che i loop. Non ha un nome, matematicamente parlando. Poi un'altra caratteristica degli archi è se c'è informazione associata agli archi stessi. Quindi normalmente nelle figure precedenti l'arco o c'è o non c'è, quindi di per sé non porta informazione, l'unica informazione che porta è la sua presenza o assenza. Mentre invece, per modellare i problemi reali, eh, possiamo caricare questi grafi di informazione. Allora, prima, il primo tipo di informazione, la più semplice, è l'orientamento, il verso. Cioè dire che il nodo A e il nodo B sono collegati da un arco può richiedere di dire se l'arco va da A a B oppure da B ad A. Allora, in questo caso parleremo di grafo orientato, in cui ogni arco ha un vertice di partenza e un vertice di arrivo. Questo vuol dire che se io ho l'arco che va da A a B, il fatto che esista o non esista l'arco che va da B ad A è indipendente. Cioè l'arco che va da A a B e l'arco che va da B ad A sono due archi separati, indipendenti, il fatto che esistono entrambi non ne fa un multigrafo, no? diventerebbe un multigrafo se avessimo due archi che vanno entrambi da A a B, ma l'arco AB e l'arco BA sono due cose indipendenti che possono vivere tranquillamente in un grafo semplice, non multiplo. Eh, come ad esempio, qua abbiamo degli archi, un grafo orientato diretto in cui ho eh, un arco che va e un arco che torna, qui per ragioni di disegno sono semplicemente stati disegnati con un arco solo e due frecce, ma sono concettualmente due oggetti separati. L'altra cosa che possiamo, con cui possiamo arricchire essenzialmente il grafo è eh, etichettare ciascun arco con un numero che chiameremo peso quindi gli archi non sono più tutti uguali ma hanno un peso diverso se pensiamo a una rete di trasporti questo peso potrebbe essere il costo di andare dal punto A al punto B o il tempo necessario per eh, compiere quel tragitto e ci dà un'idea eh, appunto del fatto che gli archi non sono tutti uguali ma sono, eh, possiedono, sono etichettati come si dice da un valore che normalmente è un numero reale positivo normalmente, poi dipende dai casi eh, se andiamo avanti su questa idea di etichettare con dei valori parti del grafo eh, si apre diciamo, una un metà di possibilità cioè possiamo decidere di etichettare gli archi come abbiamo fatto prima che poi siano diretti o non diretti, multi o non multi sono tutte combinazioni possibili oppure etichettare i vertici, è un pochino più raro eh, però si può anche dare un peso, un valore al vertice e non all'arco Dipende ovviamente da, da che cosa vogliamo rappresentare, per noi, eh, anzi, vedremo tra, tra breve che il vertice per noi sarà un oggetto Java che ha tutte le sue proprietà, quindi non è solamente un numerino, mm? eh, oppure si possono etichettare vuoi i vertici, vuoi gli archi, voi entrambi, attraverso delle categorie, non, non necessariamente numeriche, cioè vertici del gruppo A, gruppo B, gruppo C, gruppo D. No? E, si dice che queste categorie essenzialmente, così, eh, parlando, si attribuiscono, si, si, si, si chiamano colori. No? Quindi un grafo colorato è un grafo nei, colorato nei vertici, è un grafo in cui esistono un certo insieme di gruppi, di categorie, chiamiamoli di colori, e ciascun vertice appartiene a uno di questi colori, a una di queste categorie. No? Eh, Pensate, che ne so, un grafo in cui i nodi siano le persone e il colore è maschio-femmina, hai due tipologie diverse di nodi. Eh? Oppure gli archi possono essere colorati in modi diversi, quindi appartenenti a gruppi diversi, perché ehm, si usa questo termine colori anziché categorie, anziché classi, anziché altri termini più astratti, ma perché questa esigenza è nata storicamente nel problema di colorare le cartine geografiche. No? c'è cioè, un problema matematico che, ha, che, ha, diciamo così, che è resistito per più di un secolo, ai matematici, eh, data una cartina geografica, qual è il numero minimo di colori che mi serve per disegnare, per colorare la cartina, eh, ovviamente facendo sì che stati adiacenti, stati confinanti abbiano colori diversi, perché altrimenti ci si, si confonde. No? E... E ci hanno lavorato diciamo, per un secolo per riuscire a dimostrarlo, che è 4 questo numero minimo. E quindi da allora tutti questi grafi che hanno usato per riuscire a dimostrare questo, questo teorema hanno preso poi il nome di grafi colorati. Noi ci portiamo ancora avanti questo concetto di colore. Dal punto di vista informatico, non ci cambia molto, semplicemente abbiamo un'informazione che può essere un numero reale o che può essere un'etichetta, un'enumerazione, un intero, una stringhetta che memorizziamo all'interno dei vertici o all'interno degli archi. Quindi un pochino più formalmente noi definiamo un grafo attraverso due insiemi. Quindi un grafo lo chiamiamo G è una coppia di due insiemi V ed E, dove V è un insieme di vertici ed E è l'insieme di archi. Ok, quindi matematicamente abbiamo due insiemi e lo vedremo poi anche nella libreria. Useremo dei set per rappresentare i vertici, per rappresentare gli archi. Ogni arco che cos'è a sua volta è una coppia di vertici. Quindi, matematicamente è un sottoinsieme del prodotto cartesiano dell'insieme dei vertici per se stesso, quindi una coppia di vertici. Poi come viene definito questo sottoinsieme ci dà la variabilità di vari tipi di grafi. Cioè se questo sottoinsieme V per V, comprende anche la diagonale avrò dei loop. Se invece non voglio i loop dovrò escludere da questo prodotto cartesiano gli elementi sulla diagonale, cioè l'elemento preso con se stesso. Se questa coppia di valori, per come l'ho definita così, è una coppia orientata. Cioè l'arco che va da 3 a 4 e l'arco che va da 4 a 3 sono due elementi diversi di questo spazio cartesiano V per V e quindi in qualche modo sto, questa definizione mi rappresenta in modo più naturale una, un grafo orientato dove un arco è una coppia di vertici ma il primo vertice e il secondo non sono intercambiabili se invece volessi rappresentare, un grafo, infatti nella figurina l'ho disegnato come grafo orientato se lo dovessi eh, rappresentare come grafo non orientato, dovrei fare in modo che questo sottoinsieme sia sempre simmetrico, cioè ogni volta che c'è l'arco da 2 a 3 ci sia anche quello da 3 a 2, in modo da rendere interscambiabili la presenza o meno dell'arco nel momento in cui si dovessero scambiare il primo col secondo elemento della coppia. Vabbè, qui sono disegnati così, lo possiamo rappresentare. Se volessimo ad, ad, adottare la definizione, diciamo che questo arco è un, arco, un grafo orientato, questo è un insieme di vertici, questo è un insieme di archi, quindi usata la notazione, un insieme, la parentesi graffa, e ogni arco è una coppia orienta, ordinata di numeri, numeri pardon, di vertici. Quindi se i vertici sono numeri, qua dentro ci sono coppie di numeri. Se i vertici sono stringhe ABCD, qui dentro ci sono coppie di stringhe ABCD. Quindi eh, abituiamoci, diciamo così, a visualizzare il grafo contemporaneamente sia in modo appunto, grafico, sia in modo insiemistico. E la stessa cosa si può fare col grafo non orientato, dove appunto l'unica avvertenza che facevo prima è che l'insieme degli archi a questo punto è fatto di coppie non, or non ordinate di valori. Graficamente lo rappresentiamo senza le frecce, insiemisticamente io l'ho rappresentato non con la coppia 1-2 ma con l'insieme che contiene il numero 1 e il numero 2 l'unica differenza se torno indietro le due slide qua ho delle parentesi tonde che è una coppia ordinata chiudo le parentesi graffe che rappresentano un insiemino con due numeri quindi insiemisticamente l'insieme 1-2 e l'insieme 2-1 in realtà sono lo stesso insieme non c'è differenza no? quindi, rappresentando come un insieme io perdo l'informazione sull'ordine quindi questa è l'unica se vogliamo piccola differenza di rappresentazione tra questi due mondi mm? no, eh, sì. Vabbè. poi come, come inciso io non a caso ho preso nel primo grafo un, un grafo con un, con un cappio e nel secondo caso un grafo senza nessun cappio perché sui grafi non orientati credo di non aver mai incontrato un caso in cui fosse utile avere dei cappi su un grafo non orientato mentre su un grafo orientato può invece essere utile a volte quindi per questo eh... vabbè, eh, questi sono i grafi eh, sul mondo dei grafici sono una valanga di, di definizioni di criteri, di, ca di casi no? ehm, diamo solo alcuni termini cioè, pro proprio, come dicevo, una carrellata sulla terminologia in questa prima mezz'ora noiosa però, giusto per rinfrescarci i termini. Allora, eh, ogni vertice può avere un numero di archi variabile. Incidenti adesso. Eh, incidente è il verbo che si usa per rappresentare la relazione tra il vertice e l'arco. Quindi l'arco incide su un vertice e su un certo vertice sono incidenti degli archi. Il numero di archi che incidono su un determinato vertice, viene detto il grado di quel vertice. Quindi questo vertice 4 ha un grado 4, perché ci sono 1, 2, 3, 4 archi che incidono su di esso. Quest'altro nodo invece ha grado solamente 3. In un grafo orientato il grado si può spezzare, andando a considerare separatamente il gli archi uscenti e gli archi entranti sul vertice. Quindi parliamo di grado in uscita, out degree, o di grado in ingresso in degree su un vertice, come il numero di archi che escono da quel vertice e rispettivamente il numero di archi che entrano quel, su quel vertice. Il grado, se non specificate nulla, è la somma dei due, quindi è il numero totale di vertici incidenti. Se un, gra se un vertice capita... Che abbia grado 0 significa che è isolato, cioè non è collegato a nessuno. Questo per il singolo vertice, come questo 4 poveretto là nell'angolino, nessuno gli parla, è a grado 0. Su un grafo orientato, dicevamo, si distingue l'in degree, cioè il numero di archi che entrano, dall'out degree. Quindi, nel. No, vertice 5 ha un in degree, un grado di ingresso pari a 2 perché c'è l'arco che arriva da 4 e l'arco che arriva da 2 e un grado di uscita pari a 1 cioè quello che da 5 porta a 4 qui 2, sul vertice 2 che ha un arco di tipo cappio a seconda di, del libro che prendete essenzialmente o del problema che cercate di risolvere il cappio viene contato oppure no nel grado quindi alcuni dicono che questo l'indigree è uno solo perché questo ingresso qui non conta perché in realtà usciva da lui stesso, e invece altri invece lo contano, dipende dai casi, quindi la definizione qua non è precisissima. Non è univoca essenzialmente. Questo per quanto riguarda i singoli vertici. Poi un grafo ci serve perché possiamo camminarlo, possiamo spostarci da un vertice a un altro di solito i cammini che si fanno sui vertici sono cammini che attraversano gli archi esistenti non è che vado, posso saltare da un vertice a un altro vertice se non c'è un arco che li collega e quindi è possibile definire questi appunto, cammini, path, sui grafi definiti come una sequenza di vertici che io attraverso in un certo ordine garantendo che tra ciascuna coppia di vertici adiacenti, da 1 a 2, da 2 a 3, da 3 a 4 e così via, ci sia, esista un arco che li colleghi. Quindi matematicamente la coppia fatta da due vertici adiacenti nella sequenza deve appartenere all'insieme degli archi del grafo. Eh, il cammino si può definire come una sequenza di vertici soprattutto su un grafo semplice. Se il grafo fosse un multigrafo mh, sarebbe più corretto definire un cammino come una sequenza di archi che attraverso, no? perché di, se io dico la sequenza di vertici è A, B, C e questo è un grafo semplice, dire AB identifica eh, univocamente l'arco che collega A e B. Se questo fosse un multigrafo e tra A e B ci sono tre archi diversi, allora posso aver bisogno di specificare qual è l'arco che ho usato, soprattutto se fossero, se fossero pesati questi archi qual è l'arco che ho usato per passare da A, B. Quindi in quel caso la definizione in un multigrafo, un cammino su un multigrafo, si complica perché si parla di archi, di sequenza di archi e non sequenza di vertici. Mm. Ma basta solo girare un pochino la definizione. La lunghezza di un cammino è il numero di archi. La definita così. Quindi un cammino di lunghezza 2 è un cammino che ha due archi e quindi tocca tre vertici. Quindi adesso dobbiamo solo fare attenzione a questo più o meno 1. Che viaggia. Quindi ovviamente il numero di archi che attraverso è uguale al numero di vertici che tocco meno uno. Se prendiamo fisso un punto, un vertice di partenza V con A e costruiamo tutti i cammini possibili che, par che partono in V con A e attraversano in tutti i modi possibili il grafo, possiamo trovare un insieme di vertici chiamati V con B. In questo caso se esiste almeno un cammino tra VA A e VB, B possiamo dire che B è raggiungibile da A. Quindi abbiamo una definizione ricorsiva. Prima noi dicevamo, sapevamo dire se due, se due vertici erano adiacenti, cioè erano collegati da un vertice direttamente. Uno con due. Adesso ci chiediamo non solamente se sono adiacenti o meno, cioè se ci posso arrivare in un passo solo, ma se ci posso arrivare eventualmente facendo più passi. Questo lo chiamo il cammino e parlo di raggiungibilità. Quindi facciamo attenzione quando parliamo di un vertice adiacente rispetto a un vertice raggiungibile. Adiacente è una cosa che vedo localmente i miei vicini diretti, raggiungibile significa raggiungibile attraverso una catena di adiacenze. Vabbè, qui ci sono un po' di esempi. Un caso particolare di cammini sono i cammini chiusi, in cui il punto d'arrivo è uguale al punto di partenza. Possono esserci, possono non esserci in un grafo. Se il grafo rappresenta un albero genealogico, ovviamente non ha cammini chiusi, perché nessuno può essere il trisaolo di se stesso, ma no, sì, c'è solo una, una direzione. Se invece un cammino, il grafo rappresenta un'informazione topografica delle strade, sarà pieno di cammini chiusi. Quindi esistono grafi che hanno al proprio interno dei cicli cioè cammini chiusi, altri grafi no, e quindi si è questa proprietà di essere ciclico oppure aciclico di un grafo. Un grafo ciclico è un grafo che, con, che contiene al suo interno almeno un ciclo. E un ciclo, se ci pensiamo, è, due modi, è, ci dà almeno due modi diversi per raggiungere ogni coppia di vertici che sta su quel cammino. Se cioè posso fare un giro di qua, o posso fare il giro contrario. Quindi in questo caso questo grafo contiene un ciclo chiuso c'è cioè il cammino 1, 2, 5, 1 perché il vertice 1 viene contato due volte come vertice di partenza e vertice d'arrivo l'altra definizione ortogonale, complementare a quella di ciclicità è quella di connessione che sempre ragiona sui cammini ok? quindi la ciclicità mi chiede dato un vertice posso fare un cammino che ritorna su se stesso? senza contare i loop, i cappi è una prima domanda. La seconda domanda che mi faccio è, dato un vertice, posso raggiungere qualunque altro vertice del grafo con dei cammini? Altro, diverso da me, ma tutti, ma ognuno può essere raggiunto? Allora, se sì, cioè, cioè, se dato un vertice posso raggiungere qualunque altro vertice, allora dico che il grafo è connesso. Connesso vuol dire che da qualunque Vertice può raggiungere qualunque altro vertice, con un cammino di lunghezza arbitraria. No? Se pensiamo a una cartina geografica, le strade costituiscono un, gli archi di un grafo connesso, escludendo le isole. Non c'è una strada, manca ancora il ponte di Messina, quindi non ci sono delle strade che collegano due punti che si trovano su due isole diverse. Ecco, il concetto di isola, in un grafo, viene chiamato componente connessa. Cioè, se un grafo non è connesso, vuol dire che esistono almeno due punti, due vertici, tra i quali non esiste alcun cammino. Allora, vorrà dire che esisterà un insieme di vertici che sono raggiungibili dal primo, un altro insieme di vertici che sono raggiungibili dal secondo, e tra nessuno dei primi, e nessuno dei secondi, ci sarà mai una connessione. Perché sennò no, esisterebbe un cammino che passa da lì e li collega. Allora in questo caso abbiamo un grafo che si partiziona, si divide in tante componenti connesse. Cioè ciascuna componente al suo interno è connessa, ma globalmente il grafo non è connesso perché ci sono queste varie componenti che non si parlano tra di loro essenzialmente. Come questo qui, del nostro esempio, era un grafo, un graffetto di sei vertici che aveva tre componenti connesse. All'interno di componente connessa posso andare dove voglio, ma da un qualunque vertice di una componente connessa a un qualunque vertice di un'altra componente connessa sono sicuro che non ci sia un vertice ehm, questo è facile il concetto di connessione è facile da vedere in un grafo non orientato diventa un pochino più complicato quando parliamo di un grafo orientato perché io potrei andare da A a B ma, non esiste, ma potrebbe non esistere la strada che, che da B torna ad A quindi devo verificare la raggiungibilità nei due sensi in questo caso si parla di grafo fortemente connesso cambia semplicemente il nome eh, in cui bisogna verificare non solo che da 1 posso raggiungere tutti i vertici ma una volta che ho raggiunto devo verificare che non so, da 1 arrivo a 4 devo, devo verificare che ci sia la strada inversa in questo caso c'è direttamente da 1 vado a 2 ma da 2 posso tornare a 1? sì, passando da 4 quindi ogni volta che trovo un cammino per, per l'andata, devo verificare se esiste un cammino per il ritorno, ovviamente questo cammino può passare da una strada completamente diversa. Quindi, anche lì, un grafo stradale, cittadino, con i sensi unici, normalmente è un grafo fortemente connesso, perché non mi trovo mai in un punto da cui non posso più tornare a casa. Se si è fatto bene, se la strada è fatta bene. Mentre in quest'altro caso il grafo non è fortemente connesso perché pur essendo possibile andare da 1 a 2 non è possibile tornare da 2 a 1 oppure da 4 a 1. Quindi in un grafo orientato devo fare il doppio delle verifiche essenzialmente rispetto a un grafo semplice. Vabbè, sul grafo completo una definizione che non serve a niente. Eh, ci serve solo... Per guardare questo numerino qua. Cioè qual è il numero massimo di archi che posso avere in un grafo? Vabbè, visto che gli archi sono in un sottoinsieme, un prodotto cartesiano vertice per vertice, saranno pari al massimo al numero dei vertici al quadrato. Oppure n per n-1 se escludiamo i loop. Escudiamo i capi. Eh, poi dipende, c'è cioè un diviso 2 se il grafo non è orientato, perché eh, la coppia 1-2 e la coppia 2-1 si contano una volta sola, quindi di questa quadrato di vertice per vertice, uso solamente la metà superiore, cioè una matrice triangolare anziché completa. Ma questo n quadro ci serve per definire la densità di un grafo. E questa poi ci torna poi nella complessità degli algoritmi. La densità di un grafo è il numero di archi che effettivamente ci sono rispetto al numero massimo totale di archi che ci potrebbero essere quindi fratto n quadro, essenzialmente. Dice, io ho un grafo con 100 nodi e 5000 archi, è un grafo molto denso o, o, o poco denso? Beh, devo fare 5000 diviso 100 alla seconda eh, e, e mi accorgo che 5 su 100 alla seconda sono 10.000 ha una densità del 50% in questo caso. Um, ecco, torniamo alla ciclicità, c'è una definizione un po' strana, la definizione di albero, noi parlavamo di albero genealogico prima, quindi l'albero è un concetto abbastanza, l'albero delle cartelle di un computer, eccetera, sono concetti che abbiamo abbastanza intuitivi. No? Eh, questa definizione dice che un albero è un grafo non orientato connesso a ciclico. Cioè tutti questi grafi qua sotto sono tutti alberi, anzi sono tutti possibili alberi fino a sei nodi, e vediamo che ciascuno di questi è un grafo connesso, aciclico, non ha cicli, e la cosa che più mi stupisce è che non è orientato. Cioè in un albero, pensando all'albero genealogico, eh, ho un verso di percorrenza. L'albero come pianta, come vegetale, va dal, dalle radici verso il tronco, quindi ogni ramo so in che direzione sta crescendo. La definizione che ne danno qua, invece, è di un grafo non orientato. Perché? Ma perché eh, essenzialmente quello che mi interessa è qualche proprietà a un albero. Abbiamo detto che è connesso ma aciclico. Se è connesso vuol dire che se sono in un qualunque punto, attraversando gli archi, posso raggiungere qualsiasi altro punto, qualunque altro punto. Non ho problemi di orientamento degli archi perché ho detto che questo grafo deve essere non orientato, quindi posso andare o tornare nella direzione che voglio, quindi è connesso, posso andare ovunque. Ma è anche aciclico, il fatto che non abbia dei cicli mi dice che io se devo andare da un punto a un altro punto c'è una strada sola possibile, c'è l'esistenza e l'unicità di un percorso tra due punti. Se io avessi un ciclo come questo, per andare da questo punto a quest'altro punto potrei passare da sopra oppure passare da sotto. Per il fatto che ci sia un ciclo è possibile col andare dal ciclo di tre vertici, 1, 2, 3, vuol dire che è possibile andare da 1 a 3 direttamente oppure passando da 2. Ogni volta che c'è un ciclo significa che i cammini possono essere più di uno. Io non so poi quale dei due sia più corto, più conveniente, cammino, perché dipende da che cosa implica attraversare un arco piuttosto che un altro, se sono pesati. Quindi io, se io prendo un, un albero e aggiungo un qualsiasi arco, creo un ciclo. e quindi la, i cammini, cioè il grafo ovviamente continua a rimanere connesso, cioè posso andare dove voglio, ma non più in modo univoco. Se invece cancello un qualunque arco, il grafo si disconnette. Adesso qui ne ho cancellati due, ho esagerato, ma bastava cancellare uno qualunque degli archi e troveremo che il grafo si disconnette, non è più connesso, si separa in due componenti connesse separate. Perché se prima avevo un modo solo per andare tra due vertici e io tolgo quell'unico modo che avevo, ovviamente non ho più nessun modo per collegare due vertici. Quindi gli alberi sono simpatici perché sono il punto di separazione tra il mondo dei grafi ciclici e il mondo dei grafi non connessi. Sono l'unico punto in mezzo che è sia aciclico, quindi non ha troppi vertici e quindi non ha nessun ciclo, e non ne ha troppi pochi e quindi non si disconnette. Quindi comincia il primo punto in cui il grafo comincia a connettersi. E queste sue proprietà fanno sì che io possa poi scegliere in un albero, a piacere, un nodo che chiamo radice. E a seconda di dove scelgo la radice, eh, eh, in qualche modo l'albero si orienta, lo posso vedere anche come un grafo orientato. Cioè, se io scelgo, questo è lo stesso grafo di prima, dico che questo nodo qua è la radice, allora in qualche modo ho dato un orientamento agli archi implicito dalla radice verso i vertici più lontani della radice, che è il modo in cui siamo abituati a vedere le strutture gerarchiche ad albero. Ho il punto più alto e poi da lì si dipartono. Di nuovo continua a essere un albero, quindi continua a essere connesso, quindi dalla radice posso raggiungere tutti e aciclico, quindi lo posso fare in un modo solo. Ma liberamente posso scegliere un'altra radice e questo grafo che inizialmente non era orientato può assumere un orientamento, gli archi ovviamente potranno essere orientati in modo diverso, ma continua a avere sempre la stessa proprietà. Quindi, la cosa un po' curiosa è il fatto che la radice si può scegliere a piacere se un albero è un vero albero. E poi tutto il resto lo tiro su la radice e gli altri al gli altri, eh, tutti gli archi, no? tutti i rami si orientano nel modo più opportuno. Eh, ad esempio, in questo caso spostando la radice da questo punto a quest'altro, l'unica conseguenza ce l'hanno questi due archi, questo qui e questo qua, che ovviamente devono girarsi al contrario. Tutti, per tutti gli altri non fa differenza. Spostando la, la radice vedete che tutti gli altri archi mantengono lo stesso orientamento. Poi c'è il mondo dei grafi pesati, vabbè, sono grafi, dicevamo già prima, in cui a ciascun arco viene associato un numero, normalmente parliamo di numeri reali, quasi sempre positivi. Ok, queste sono le definizioni principali, teniamo a mente e poi le andiamo a ripescare quando ci serviranno. Ma noi come facciamo a rappresentare no, dal punto di vista algoritmico dei grafi? Se li volessimo utilizzare, se li volessimo usare. No? Se adesso ad esempio volessimo fare un grafo no, delle persone di questo corso oppure le persone in quest'aula che siano già andate a mangiare una volta insieme, a prendere un aperitivo insieme. No? quindi prendo due persone dice, voi avete già preso una per il team insieme? sì, no. no e questo poi è un grafo inutile come tante altre cose inutili no? però come lo rappresento? Eh, matematicamente mi dice hai due set, un set di vertici, un set di archi allora io comincerai a farmi dei set di oggetti eccetera eccetera allora per fortuna non me lo devo fare da zero e c'è una libreria che si chiama ci sono 4-5 librerie essenzialmente esistenti che, che trattano questo problema. Quello che abbiamo scelto di usare si chiama JGraphT. JGraphT non è JGraph perché c'è un'altra cosa che si chiama JGraph che non c'entra niente, che serve per fare dei grafici, dei, dei charts, no? dei grafici a barre, eccetera. E quindi impariamo a usare questa libreria, quindi come un grafo viene visto da questa libreria e quindi come la useremo noi. Eh, questa libreria la trovate a questo sito che è indicato, quindi jgraft.org, è arrivata la versione 1.1. Ecco, l'unica cosa che vi devo dire a questo punto è che la versione 1, dalle versione 1 in avanti, sono leggermente diverse, ci sono alcune piccole differenze rispetto alla versione 0.9 che era disponibile l'anno scorso. Quindi, se vedete dei progetti dell'anno scorso e li caricate in Eclipse. Eh, mettendoci ovviamente la versione 1.1 della libreria, vi dice che alcune classi, alcune interfacce sono deprecate perché le hanno un po' modificate. Quindi, dà il warning di, di interfaccia deprecata perché l'anno scorso le usavamo e poi hanno, deciso, hanno riorganizzato alcune interfacce, soprattutto alcune interfacce e alcuni package anche all'interno della libreria. Quindi, su progetti nuovi che facciamo, non c'è nessun problema. Se andate a ripescare a vedere un esercizio, o una soluzione di esercizio degli anni precedenti o usate la versione vecchia della libreria 0.9 ma non è mai una buona idea oppure ci saranno a sistemare due cosette allora eh, come è organizzata questa libreria? Eh, vabbè, tutte le informazioni che ci servono allora noi abbiamo bisogno di due link da questa pagina la link per scaricarcelo scaricare la libreria e un link per capire che cos'è la documentazione allora per scaricarlo si va qua jgraph.t 1.1.0 Windows o Linux è uguale è un archivio che contiene dentro dei file vi faccio vedere cosa contiene questo è l'archivio contiene dentro una cartella jgraph.t ovviamente dentro la quale avete source, sono cioè tutti i sorgenti della libreria se volete andare a vedere il, il sorgente di come è stato implementato oppure ciò che ci fa più comodo è lib la cartella lib che contiene già i jar compilati di vari pezzi della libreria. Quello che ci interessa di più è quello che si chiama core, JGraphT core. Questa è la libreria che dobbiamo aggiungere ai nostri progetti. Quindi dobbiamo estrarla da questo zip, da questo archivio e aggiungere ai nostri progetti per poter usare questi metodi. Le altre librerie IO servono per importare e esportare grafi in vari formati di testo. Eh, queste estensioni sono algoritmi ancora in test, non ancora consolidati. Le demo sono dei programmini di prova, ma non, non ci interessano, hm? non sono necessari. Quello che è necessario è questa parte JGraphT Core. E poi c'è tutta la, la cartella Java doc che contiene la documentazione, quindi se voi la espandete e cliccate su index, trovate tutta la documentazione della libreria, in locale, scaricata in locale. Oppure ve andate a vedere online, qua, javadoc files, che è su javadoc. questa è la libreria molto completa, molto approfondita, no? delle classi di questa, dei package, ci sono parecchi package, vedete qua, e vabbè ovviamente parecchie classi. Tutto sotto la gerarchia org.jgrapht. Org e cosa c'è qua dentro? Vabbè. Cosa c'è qua dentro? Allora vediamo la struttura principale di questa libreria. Allora, questi sono i package principali. Il passaggio principale è org.jgraph.t che al suo interno contiene in particolare un'interfaccia che si chiama graph, che è la mamma di tutti. Poi c'è un package che si chiama graph, sotto org.jgraph.t, che contiene quelle che sono chiamate qua le implementazioni di diversi grafi. Cioè perché c'è questa dualità? Eh perché per il grafo è un concetto molto vasto, dicevamo prima. Poi a me oggi serve un grafo orientato o non orientato, pesato o non pesato multigrafo o un grafo semplice. Allora ho un'interfaccia generica graph e poi ho tante implementazioni di grafi diversi, uno per ciascuna combinazione variante di grafi che potrebbero servirmi. E poi ho tutta una serie di package, .alg, che implementano vari tipi di algoritmi nei grafi, quindi trovami il cammino più breve, trovami il cammino lungo, trovami una partizione dei vertici, fammi la colorazione, trovami un ciclo, eccetera, eccetera, sono tutti algoritmi che sono all'interno di una serie di package ALG. Ecco, questa è un'altra differenza, è una differenza rispetto alla versione 0.9, dove gli algoritmi erano messi un po' a caso, e invece qui hanno riorganizzato in package mh? Le, le, le classi, e alcune classi sono state leggermente rinominate. Una, un caso particolare utile di grafi, cioè, scusate, di algoritmi, sono gli algoritmi di attraversamento del grafo, che hanno meritato un package tutto per loro. Attraversare un grafo significa partire da un vertice e trovare i vertici connessi. Non necessariamente i cammini, cioè io so che un certo vertice è raggiungibile dal primo, però non mi serve, non mi prendo la briga di calcolare, di salvare, e numerare qual è il cammino che ho usato. So che è raggiungibile punto e basta. No? Mi serve per sapere se il grafo è connesso, se non è connesso, eccetera e sono i primi algoritmi che vedremo. Attraversamento oppure visita di un grafo. Sono due sinonimi nel campo dei grafi, attraversare o visitare. Cioè, dato un vertice, trovare tutti gli altri vertici raggiungibili da questo. Dal punto di vista Java, eh, esiste questa interfaccia, che si chiama graph, dentro il package principale, che è un'interfaccia generica, parametrizzata. Quindi ogni grafo, così come facciamo una mappa, eh, e dobbiamo definire, quando definiamo una mappa, il tipo della chiave e il tipo del valore, come parametri generics, è la stessa cosa sul grafo. Ogni grafo è parametrizzato da due generics, uno è il vertice e l'altro è l'arco. Cioè quale oggetto Java rappresenta un vertice e quale oggetto Java rappresenta un arco sul vertice siamo totalmente liberi. Cioè noi possiamo implementare un qualunque tipo di vertice, cioè un grafo che abbia come vertice un qualunque tipo di classe. Quindi voglio fare un grafo in cui i vertici siano gli studenti di una, di una classe? Lo posso fare. E quindi ho, avrò un grafo di studente, come generics. Un grafo in cui i vertici siano le fermate dell'autobus? Eh, sarò, avrò un grafo di fermata in cui siano città avevo un grafo in cui v è un oggetto città e così via quindi scelgo io l'oggetto da usare a lui non interessa e quindi dentro questo oggetto ci posso memorizzare ovviamente tutto ciò che voglio quindi per quello il concetto di grafo colorato per noi ci sta stretto perché poi dentro il grafo non abbiamo semplicemente solo un colore dentro un vertice cioè abbiamo tutto ciò che vogliamo è un oggetto java qualunque gli archi eh, allora, noi abbiamo già due tipi di archi predefiniti dalla libreria, che si chiamano default edge e default weighted edge, quindi sono un grafo semplice non pesato, o un grafo semplice pesato, ovviamente il weighted serve per i grafi pesati, e quindi l'arco deve avere una variabilina in cui memorizzare il peso, e quindi ne useremo quasi sempre o l'uno o l'altro di queste classi arco, come quindi secondo parametro del generics, ma volendo possiamo definire uno noi, a piacere, Conviene fare una sottoclasse di questi la libreria non ce lo impone non ce lo obbliga ma visto che questi qui hanno due o tre metodini privati quindi noi non li possiamo usare ma la libreria internamente li usa per non dover implementare tutto, la cosa più comoda se ci serve un tipo di arco personalizzato è fare una sottoclasse di uno di questi due qua, quindi extend estendiamo o questo o l'altro eh, quei requisiti ci sono eh, visto che internamente dicevamo un, arc, un grafo è, due, è rappresentata da due insiemi, un insieme di vertici e un insieme di archi, eh, questi insiemi devono essere insiemi che funzionano bene in Java, e quindi un oggetto per poter essere messo dentro un set deve avere un hashcode e un equals funzionanti. Quindi il requisito forte, ovviamente, perché dentro, è come se noi facessimo una nostra mappa, un hash set, normalmente, no? eh, ci serve l'hash code che funzioni. Quindi dobbiamo fare attenzione che l'oggetto vertice e l'oggetto arco, beh se usiamo, usiamo quelle default come oggetti archi non ce ne dobbiamo preoccupare, ma soprattutto l'oggetto vertice, se lo vogliamo inserire in un grafo dobbiamo definire bene hascode equals, come in qualunque oggetto che vogliamo inserire in una collection. Nel caso dell'arco, di solito non ci pensiamo, se dovessimo ridefinire l'arco come sottoclasse, quasi sempre lo faremmo per aggiungere altre informazioni che però non entrano, fa parte dell'equals. Della, dell sono informazioni aggiuntive L'identità dell'arco sono i vertici che collega. Quindi quasi mai dovremmo ridefinire la scuola dell'equals rispetto a quelli che sono già implementati dalle classi di default. Quindi il vero lavoro noi lo facciamo sul vertice. Gli, gli archi sono quasi già fatti. E questa interfaccia graph che cosa prescrive? Prescrive una serie di metodi che servono per manipolare... Un grafo. Quindi è una sorta di cugino più grande delle collection. Quindi così come nella collection ci sono dei metodi per aggiungere, cancellare e ricercare elementi, è la stessa cosa di un grafo, dove abbiamo il metodo per aggiungere un vertice, add vertex, un metodo per aggiungere un arco, quindi gli passo l'oggetto vertice e lui lo aggiunge. Oggetto vertice tipo V, generico, persona, città, strada, e lui lo aggiunge al grafo. Oppure add edge, aggiunge un arco, prendendo un vertice di partenza e un vertice di arrivo, crea l'oggetto arco e lo aggiunge al grafo. Oppure se l'oggetto arco me lo sono creato io per i fatti miei, ma è molto raro, posso usare la versione tra parametri. Oppure dato un arco posso impostare il peso, set edge weight. Questi metodi qua, diciamo il primo, il secondo e un po' il quarto, il terzo è rarissimo usarlo, sono quelli che ci servono per costruire un grafo da zero. Ci metto dentro i vertici, una volta che ho i vertici ci metto gli archi. Una volta che l'ho costruito, se voglio vederlo, posso avere il vertex set, quindi dammi il set di tutti i vertici che ti ho messo dentro, o l'edge set, dammi il set di tutti gli archi che fanno parte di questo grafo. Questa è un'interfaccia, quindi tutte le classi grafo di vari tipi di grafiche che andremo a vedere implementano tutti questi metodi, quindi si comportano tutti nello stesso modo. Poi possiamo interrogare questa, questo grafo. Caro grafo, tu contieni questo vertice, un determinato vertice, è o non è appartenente al grafo? E qui vedete l'hash code al lavoro, no? È un contains dentro un set. Contiene un determinato arco? Contiene almeno un arco che collega questi due vertici? Dammi, ecco, get all edge, un po', sembra un po' strano, ma pensatela nel caso di un multigrafo. Dati due vertici di partenza e di arrivo, dammi l'insieme di tutti gli archi che li collegano. In un grafo semplice sarà un insieme fatto normalmente solo. In un multigrafo, invece, potrà essere un set, o l'insieme in vuoto se questi due archi non sono adiacenti, oppure uno o più archi. Oppure se il grafo è semplice, c'è la versione più semplice che si chiama get edge, dati i due vertici dammi l'arco che li collega. Quindi posso interrogare separatamente i vertici, gli archi, oppure posso andarmi a chiedere questo vertice a chi è collegato, quali sono gli archi incidenti e dato l'arco posso capire qual è il vertice dall'altra parte. E quindi dato un arco Posso chiedermi questo arco dove parte e dove arriva. GetEdgeSource, quindi ti do un arco e mi restituisce un vertice. GetEdgeTarget, ti do un, un arco e mi restituisce un vertice. Il vertice di inizio è il vertice di fine di quell'arco. È tutto un po' doppio. Il lavoro viene fatto sia sui vertici che sugli archi, quindi per questo ci sono tanti metodi. Dammi il peso di un arco, GetEdgeWeight. Dato un vertice, dammi tutti gli archi entranti. Ho tutti gli archi uscenti, getting coming edges, outgoing edges, dato un vertice e dato dei, dei, degli archi. Oppure, nel caso di un grafo non orientato, edges of, tutti gli archi che incidono su un determinato vertice. Quindi, dato un arco, se ho l'arco e voglio trovare il vertice, gli chiedo edge source, edge target, dove parte, dove arriva quell'arco. Se da un vertice voglio trovare gli archi che sono incidenti, edges of. Oppure incoming, outgoing, nel in caso in cui mi interessa filtrarli per ordine. Poi parlavamo di grado, in degree, out degree e degree. Grado di ingresso, grado di uscita, grado totale di un determinato vertice è un numero intero. E poi ci sono un po' di metodi che non vi commento, che servono per cancellare archi o vertici, ma è difficile, dover. la difficoltà è crearlo non tanto cancellarlo, no? quindi non lo useremo quasi mai. Quindi tutti i grafi contengono questi metodi, no? nulla di spettacolare, bisogna solo un po' abituarsi a questa cosa qua che l'arco è un set che fa riferimento, si aggancia a due vertici, no? Ehm, no, questa slide dovevo cancellarla. Dentro, e questa graph è una interfaccia. Dentro questa interfaccia, questa interfaccia ha una serie di classi che la implementano. Queste classi sono tutte le varianti possibili dei grafi, delle varie tipologie di grafi. Allora io ho provato a disegnarla in un diagramma di questo genere, dove queste, qua sopra graf e graf è l'interfaccia graph che abbiamo appena visto e queste sono tutte le classi che la implementano nella libreria. Poi ce ne sono altre, non le ho messe proprio tutte e tutte, ce ne sono altre che però sono derivate, sono classi che permettono di creare un grafo partendo da un altro. Questi sono tutti i tipi di grafi che possiamo creare. Qui l'interfaccia grafica l'ho messa sia a sinistra che a destra perché altrimenti con le frecce non ci capivo più nulla. Allora vedete che ci sono dei grafi che si chiamano Simple Graph, Simple Weighted Graph, Simple Directed Weighted Graph, Directed Weighted Multigraph, Weighted Pseudograph, eccetera eccetera. Allora, come facciamo a districarci in tutte queste classi per rispondere alla domanda qual è la classe che mi serve? Allora io lo disegnate così in questo ordine, perché le raggruppo. Ad esempio, tutte queste classi sulla sinistra sono tutti grafi non orientati. Quelle sulla destra sono tutti grafi orientati. Quindi io ovviamente devo sapere che cosa mi serve nel mio problema. Se mi serve un grafo orientato, guardo a destra. Se mi serve un grafo non orientato, guardo a sinistra. E quindi già ho buttato via metà delle classi, no? mi concentro su quelle della tipologia che mi interessano. Poi la seconda domanda da farsi è il grafo è pesato o no? Cioè gli archi hanno un peso come numero reale positivo oppure sono tutti indistinti? Allora le classi eh, nelle due colonnine esterne sono tutti grafi non pesati, le classi nelle due colonne centrali sono tutti grafi pesati. Quindi abbiamo risposto alla domanda, il grafo è orientato sì o no, il grafo è pesato sì o no e poi l'altra domanda è la molteplicità degli archi. Sui vari tipi di grafo che dicevamo prima, ma è semplice, ma è multi, accetta i loop oppure no, abbiamo quattro casi, dicevamo. Un grafo semplice, quindi no loop, no archi multipli, un multigrafo, sia loop che alti multipli. Uno pseudografo, loop ma non archi multipli, e quello che non ha un nome, l'ho chiamato non semplice, che permette se sì, i loop sì ma gli archi multipli no. Quindi a seconda della che io voglia o meno i cicli e che io voglia o meno gli archi multipli, scelgo uno di questi pianerottoli. Fine. Se andate a vedere intersecate le tre scelte, i tre colori diversi, e trovate esattamente una classe sola, che è quella che vi serve. Vedete che qua, qua a sinistra c'è un vuoto, qua sotto, perché ovviamente nei grafi non orientati, come dicevo prima, i loop non si usano praticamente mai, infatti non c'è stato, stato bisogno di creare una classe. L'unica ambiguità che c'è è qua, sono questi due. Simple Directed Graph, che è un grafo semplice, orientato, non pesato, vabbè, poi c'è la sua versione pesata che è qua, e poi come figlio ah, c'è una classe, è l'unico diciamo elemento che rompe la simmetria di questa figura, questa sottoclasse che si chiama Directed Acyclic Graph, grafo acic eh, diretto aciclico. Quindi è una sottoclasse... C è una sottoclasse dei grafi orientati anche a ciclici. questa classe ha dei controlli in più se io so già a priori che il mio grafo orientato non deve avere dei cicli grazie non deve avere dei cicli allora posso definirlo non come un simple directed graph che è un qualunque arco qualunque grafo orientato ma come Grafo a cicli, questo mi impedisce, nel senso che in un'eccezione, se io cercassi di aggiungere un arco che crea un ciclo, hm? può servire, se sappiamo già che il mio grafo non, non deve avere dei cicli. E quindi vogliamo evitare di fare nodi controlli e eh, delegarli essenzialmente alla classe che implementa il grafo, quindi abbiamo tutte queste classi che trattano in modo diverso gli archi essenzialmente orientato, non orientato, multiplo, non multiplo, eccetera, gli vertici li trattano tutte nello stesso modo, perché queste domande che ci siamo fatti, orientato, pesato e multiplo, sono tutte domande sugli archi. Quindi trattano in modo diverso gli archi e quindi implementeranno in un modo leggermente diverso questi, queste, questi metodi. Ad esempio, add edge, che aggiunge un nuovo arco, nel caso di un grafo semplice, lo posso chiamare tra due vertici una volta, se provo a richiamare una seconda volta tra gli stessi vertici, il, grafo, il secondo arco non verrà aggiunto e quindi mi ritorna null. Se invece fosse un multigrafo e chiamo quella quell'addage due volte tra gli stessi vertici, ovviamente aggiunge più grafi ogni volta mi restituisce un oggetto E diverso. Quindi l'implementazione di questi metodi è leggermente diversa nei vari casi. Ma i metodi sono gli stessi, ovviamente si devono comportare secondo le proprietà che deve avere quel tipo di grafo. Quindi, in pratica, per avere un programma che lavora su un grafo, cosa facciamo? Vabbè, importiamo la nostra libreria, jgraph -t, core, nel nostro progetto, decidiamo cosa deve la quale deve essere la classe che rappresenta il vertice. Allora, degli esempi semplici può essere un integer, può essere una string, e ci mettiamo dentro degli esempi, ma poi in realtà saranno magari la classe che rappresenta un dato che noi leggiamo dal database non c'è problema, qualunque classe va bene purché abbia un ESCODE, è un equas funzionante definito il vertice devo decidere qual è il grafo quindi vado a analizzare questa mappa tridimensionale e scelgo qual è la classe grafo che voglio usare, che mi serve sono tutte implementazioni di grafo e di conseguenza deciderò qual è l'arco, il tipo di arco quindi per tutti le classi non, di grafi non pesati come arco E userò il default edge. Per tutte le classi di, ar, di grafi pesati, come arco E, come tipo di oggetto E, userò il default weighted edge. Poi ci sarebbe il terzo caso, me lo devo implementare da me, che no? estendo ma è talmente raro che non l'ho aggiunto in questa slide. A questo punto tutte le informazioni che mi servono per poter creare l'oggetto grafo. Ad esempio, supponiamo che abbiamo, voluto, abbiamo scelto la classe SimpleGraph tra tutte quelle e quindi possiamo creare new SimpleGraph dove al posto di V ci mettiamo la classe che abbiamo scelto, al posto di E ci mettiamo default edge, perché in SimpleGraph non è pesato e quindi ci vuole un default edge. E il risultato lo memorizziamo in una variabile graph che per comodità nostra potremmo definirla di tipo graph in generale, non di tipo symbol graph. No? Quasi sempre, conviene sempre, lo facciamo sempre, così come diciamo list uguale new array list, quando creo l'oggetto devo dire qual è l'oggetto concreto, ma quando dichiaro le variabili posso lavorare con l'interfaccia, così se domani dovessi modificare il tipo di oggetto non devo più cambiare nulla. Visto che è un'interfaccia unica che li riaccoglie tutti, questa è una differenza rispetto al passato. Lì nella versione precedente c'era, e ci sono ancora ma sono deprecate, una classe graph e tre sottoclassi che si chiamavano weighted graph, directed graph e undirected graph. E quindi i grafi concreti erano figli, implementavano undirected oppure directed e quindi dovevi decidere questo, perché avevano dei metodi diversi. Li hanno uniformati in un'unica classe graph e quindi si è semplificato tutto. C'è poi una stranezza qua. Cioè il costruttore di gravi, tutte queste classi, riceve un parametro a cosa serve questo parametro? torniamo indietro di un secondo quando io chiamo ad vertex in un grafo sto, per facciamo vedere che sia una lista, ho un oggetto l'aggiungo lo aggiungo alla lista, quindi l'oggetto me lo sono creato io add la lista si incorpora l'oggetto che ho creato io e gli ho messo dentro, nessun problema Add edge è diverso. Quando io voglio aggiungere un arco a questo set di archi, che è il grafo, che è all'interno del grafo, non gli passo l'oggetto arco, ma gli passo due vertici. Quindi l'oggetto arco se lo deve creare lui. Si deve creare un oggetto di tipo E e poi dire a questo oggetto di tipo E guarda, la tua sorgente, il tuo vertice di partenza è questo il tuo vertice arriva quest'altro. Quindi la new dell'oggetto E, del grafo, dell'arco, dell'oggetto che rappresenta l'arco, la deve fare la libreria JCRT, non la facciamo noi. Quando aggiungo un arco non sto creando l'oggetto arco e aggiungendo il grafo, sto dicendo al grafo creati un arco che insista tra questi due vertici, che incida sul vertice partenza e vertice arrivo. E quindi lui internamente come fa a fare una new di un oggetto che non conosce? Perché lo deciderò io, lo deciderò io, quell'oggetto. Mm? Non può fare new e, e, è semplicemente un parametro generico. se Ci vuole una classe concreta. Allora, per poterlo fare, per poter funzionare essenzialmente, io devo passare al costruttore del grafo l'informazione su qual è la classe dell'oggetto che rappresenta il grafo, che rappresenta l'arco. Quindi. E sarà il mio default edge, o default weighted edge, oppure la mia sottoclasse che ho definito per l'arco E, E è il nome della classe, punto class, punto class fa parte della, della reflection in Java, cioè una serie di metodi e attributi in cui gli oggetti possono riflettere su se stessi interrogarsi dicendo ma di che classe sono io, quali sono i miei metodi, quali sono i miei parametri c'è tutta una serie di metodi in cui a runtime potete andare a, a, a vedere le dichiarazioni degli oggetti con cui lavorate, noi non lo facciamo ma class mi dà un oggetto che descrive qual è la classe di quell'altro quell oggetto quindi ogni, ogni, ogni classe ha un attributo class che rappresenta un oggetto class che descrive l'oggetto, scusate il il giro di parole, ma purtroppo quando si lavora a livello meta eh, sono sempre, uso il linguaggio stesso per descrivere i costrutti del linguaggio, quindi ci si incasina. Praticamente non dobbiamo complicarci la vita mentalmente, semplicemente dobbiamo ricordarci che in questo costruttore dobbiamo mettere il nome dell della classe arco.class. E una volta che abbiamo creato questo grafo lo popoliamo. Aggiungiamo vertici, aggiungiamo archi, ma usiamo le, i metodi che abbiamo visto prima. Volendo, per debuggare, la classe grafo definisce un metodo toString decente, essenzialmente, che, dice che stampa il grafo, stampando prima l'elenco dei vertici, poi l'elenco degli archi. Ovviamente, se siamo bravi, abbiamo messo dentro il vertice un toString decente, perché altrimenti mi stamperà l'indirizzo del vertice. Quindi, nella classe vertice ci devo mettere le scotch, ci devo mettere l'equals, ma ci devo anche mettere toString decente. Eh. Eh umano no? per permettermi di vedere cosa succede. Quindi una cosa di questo genere sarà. Nel caso in cui io abbia definito un grafo, simple graph di string, usando string come tipo vertice, default edge.class nel costruttore, allora vorrà dire che l'advertex si aspetta un argomento di tipo string. String come classe di libreria ha ben definito l'equals ovviamente, non ha problemi. E quindi posso aggiungere vertici, aggiungere archi, passando come primo e secondo parametro, degli oggetti che siano equal ad a, a qualcuno dei vertici che ho inserito. Devono essere oggetti contenuti, che rappresentano vertici contenuti all'interno del grafo. E, e una volta che ho fatto il grafo posso usare gli altri metodi, no? quelli che abbiamo commentato prima, per andare a interrogarlo, vedere cosa c'è dentro. Partire da un verso e trovare quelli vicini e così via. Um, queste funzioni sono le funzioni di base, no? quelle dell'interfaccia graph, per lavorare col grafo. In realtà ci sono tanti compiti che eh, tendono ad essere un pochino ripetitivi. Cioè, immaginiamo di dover raggiungere un arco a un grafo pesato dobbiamo chiamare due metodi add edge a cui passo i due vertici mi restituisce l'oggetto E e poi dopo, subito dopo, devo chiamare set edge weight a cui passo questo stesso oggetto E e il peso non ho un metodo unico, poiché questo metodo add edge deve funzionare sia per i grafi pesati che non pesati non ho un metodo unico per aggiungere un arco e un peso altro esempio, dato un vertice Voglio trovare se c'è un vertice adiacente, qual è il vertice a lui adiacente. Bah, niente di difficile. Prendo un vertice, gli chiedo, ad esempio, get edges of di V, qui dato un vertice V mi dà l'insieme degli archi. E poi itero su questi archi. Ma per ogni arco dovrò andarmi a chiedere qual è il vertice dall'altra parte. E come faccio a sapere quale è il vertice parte? Vabbè, get edge target. Però attenzione, perché l'arco potrebbe essere disegnato da me verso l'altro, oppure dall'altro verso me. Quindi il mio vertice v potrebbe essere il source oppure il target dell'arco. Quindi dovrò chiedermi allora se io sono il source, l'altro vertice sarà il target se io sono il target, l'altro vertice sarà il source, e devo fare un, una, una micro if. Cosette antipatiche, perché insomma, dettagli di programmazione che mi distraggono, per operazioni semplici, ripetitive, normali. Allora, chi ha fatto questa libreria ovviamente l'ha capito, l'ha riconosciuto, e ci ha fatto una classe di metodi di utilità. La classe si chiama Graphs, con la S. In questa classe cosa c'è? Beh, sono tutti i metodi che servono di più, ad esempio c'è l'addedge in cui passo il source, il target e il peso, e quindi se voglio aggiungere un arco con un peso in una chiamata sola la faccio così. Questa classe graphs non è una sottoclasse di graph o altro, è una classe che contiene metodi statici, quindi non deve essere istanziata, non devo fare new di graphs, non serve, solo metodi statici, e quindi chiamerò direttamente graphs.addedge. Poiché quel metodo è un metodo statico, lui non sa qual è il grafo su cui sto lavorando. E infatti tutti questi metodi come primo parametro hanno un grafo. G, G, G, G, G, a volte si chiamato G, a volte si chiamato graph. Io qui ho usato esattamente i stessi nomi che sono usati sul Java doc. Ok? E io ho cercato di mettere grossomodo in ordine di utilità, la più utile è aggiungi una, un arco, oppure ad esempio add all vertices, cioè io ho una collection con tutti i vertici, immagino arriva dal DAO, dal database, l'elenco delle città, queste devono essere aggiunte come vertici, e beh, allora devo fare un ciclo sulla collection per aggiungere i vertici uno a uno. Add all vertices fa già il ciclo A, quindi gli passa una collection di vertici e me li aggiunge tutti al grafo. Ah, non è magia, è eh? semplicemente risparmiamo due righe di codice. Neighbor list of, l'esempio che dicevamo prima, dato un vertice, mi dà la lista dei vertici adiacenti, non degli archi, già direttamente dei vertici. Così non devo poi fare il passaggio in più, dato l'arco, qual è il vertice dall'altra parte opposto? E così come predecessore e successori. Oppure altra cosa carina: get opposite vertex, dato un vertice e un arco quest'arco ovviamente dovrà incidere su questo vertice, qual è l'altro vertice dall'altra parte del, dell'arco. No? Questi metodi li usiamo spesso, essenzialmente quando dobbiamo navigare un grafo. Eh, gli altri sotto sono un pochino meno utili. Comunque, se, se vi interessano, chiaramente nel javadoc c'è la spiegazione di tutti. Quindi c'è questa classe grass, eh, qui, se, se mi viene assunto sotto forma di slide, quello che abbiamo commentato sul diagramma. Quindi proviamo a fare un piccolo progettino da, da, da 5 minuti, solo per creare un grafo e vedere come... Poi domani invece faremo qualcosa di più interessante. Allora, creiamo un nuovo progetto. Va bene anche un progetto Java semplice. prova grafi dentro cui possiamo creare una nuova classe la prova col suo main Allora, in questo progetto ovviamente dobbiamo, se vogliamo usare la libreria jgrapht dobbiamo aggiungerla. Quindi dobbiamo crearci una nostra cartella, chiamiamola lib, nella quale copiamo, ce l'ho ancora da qualche parte qua, copiamo jgraftcore core110.jar. Ah sì, perché quella node zip non ce la fa, allora aspetta. Ok. Ho aggiunto questo file all'interno del progetto, ovviamente, semplicemente così ho salvato il jar e basta, devo aggiungerlo al cammino di compilazione ok, reference library, adesso compasso, è la stessa operazione che facciamo con la libreria con il MySQL Connector più ne meno e qui vedete che se, lo, se apriamo questa libreria mi dà tutti i package e tutte le classi al loro interno a questo punto lo possiamo usare possiamo provare a creare ad esempio questo grafo che c'è qui nelle slide un grafo, oppure un pezzettino di esso. Un... Cos'è questo grafo? Allora, innanzitutto, qual è il tipo... Rispondiamo quelle domandine che c'è sulle slide. Prima domanda, qual è il tipo di vertice? Stringa. Perché li ho chiamati R, S, T, U, V, Doppio, eccetera. Secondo, qual è il tipo di grafo? Allora, è un grafo orientato... Non orientato non pesato, semplice, senza cappi, senza archi multipli, quindi in questo caso la classe che fa il caso nostro, se vogliamo ripetere l'esercizio, è grafo non orientato, quindi teniamo in mente la metà sinistra, non pesato la prima colonna, semplice la prima riga e quindi ci rimane questa classe simple graph, è lei. Quindi, torniamo su Eclipse e creiamo un oggetto di tipo graph, il cui vertice è una stringa, il cui arco, questo graph prendiamolo ovviamente da org.jgraph.t, e cui arco è un grafo non orientato, quindi il tipo dell'arco sarà il default edge. E questa è la, la variabile generica che associamo a un oggetto specifico creato che è il simple graph. Abbiamo, scelto che ci serve, abbiamo capito che ci serve un simple graph di cui dobbiamo solamente ripetere che la classe che rappresenta gli archi è il default edge.class e a questo punto lo possiamo usare graph normalmente prima aggiungiamo i vertici e vedete che poiché ho definito il grafo col vertice tipo string la, il metodo advertex si aspetta di ricevere un parametro di tipo string quindi è il generics al lavoro questo e quindi il primo vertice sarà vrsw facciamo vrsw v immaginate sta roba qua che sarà sicuramente un loop su dei dati che arrivano dal database Ho aggiunto quattro vertici e poi aggiungo coll i collegamenti. Il collegamento tra V ed R, add edge, tra V, V minuscolo, se no l'equals mi sgrida, ed R, e analogamente tra RS e SW. Qui ho usato questo ordine da RS e non quello contrario, perché sì, ma è indifferente perché è un grafo non orientato. Ecco, se vogliamo avere una prima impressione di ciò che sta succedendo, proviamo a provare a stampare un graph e vediamo cosa esce fuori. Questa è la rappresentazione che mi dà la print line, la toString del grafo. Quindi parentesi tonde esterne, vertici, virgola grafi, virgola archi. I vertici sono questi e gli archi sono questi. Quindi i vertici sono V, R, S, W, qui è chiamato il toString della string, quindi è la stringa stessa. E qui c'è una lista di archi, ciascun arco è una coppia non ordinata, quindi vedete le parentesi graffe, di eh, vertici. Se il grafo fosse un grafo orientato, al posto di queste parentesi graffe vedremo delle parentesi tonde che ci ricordano che l'orientamento conta. Allora, domani impareremo a fare qualcosa di un pochino più utile che non stampare la struttura del grafo e a visitare, soprattutto trovare dato un vertice, trovare i suoi vicini trovare gli altri vertici del grafo adesso lasciamo l'aula a chi viene dopo di noi